Benvenuti ragazzi, oggi vi mostro come avere il mio sfondo animato visto che me l'avete chiesto in tantissimi. Oggi sono qui per mostrarvi per l'appunto come avere questo tipo di sfondo. Allora, il software che utilizzo io è questo qui: Wallpaper Engine. Costa 4€ euro su Steam e devo dire che li vale tutti. Qui ci sono vari sfondi che ho scaricato, ad esempio questo qua: il Dragon Ball. Ecco qua che si muove qui il logo Allora come ho già detto la versione che utilizzo io è quella comprata su Steam a 3,99 euro. Però esiste anche la versione craccata che è questa qui Vi lascerò il link in descrizione Dovrete scaricare questo archivio Dopodiché estrarre questa cartella chiamata Wallpaper Engine E all'interno troverete dei file se avete un computer a 64 bit avviate questo qua wallpaper 64 mentre se avete un computer a 32 bit avviate wallpaper 32 poi nell'altra cartella troverete degli sfondi che ho caricato perché nella versione craccata gli sfondi bisogna metterli manualmente un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che qui potete cambiare le impostazioni in caso abbiate un computer non molto potente qui potete scegliere la qualità bassa media e alta e qui anche gli fps se avete un computer scarso potete mettere 10 fps ma io vi consiglio almeno 60 ecco qua così vedrete le foglie fluide il secondo metodo è utilizzare quest'altro software vi lascerò il link in descrizione anche di questo dovrete chiaramente estrarre l'archivio e all'interno troverete questa cartella dove all'interno c'è questo punto exe voi lo avviate fate l'installazione e una volta installata avrete questo software qua Ok questa qui è la schermata All'interno della cartella troverete anche qui vari sfondi Vi basta trascinarli qui sul desktop e andare su tipologia, video e andare nella cartella degli sfondi Anche qui ho messo vari sfondi come ad esempio questo qui della valena Qua selezionate il vostro monitor, fate ok Aspettate un attimo che lo carichi Ed ecco qui lo sfondo molto carino per scaricare altri software basta che cliccate questo link di google fate doppio clic e qui potrete scaricare altri wallpaper quindi io spero che questo video vi sia piaciuto se è così stato lasciate like iscrivetevi al canale vi invito anche ad entrare nel mio canale telegram trovate il link in descrizione per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima Calling for nobody else but you You caught my eye and I've got a feeling of